L'8 marzo non è una cosa un po' vecchia? Allora, no, non è una cosa vecchia, anzi, secondo me eh, diventa ogni anno più attuale. È la prima volta che vieni o altri anni, visto che dici diventa ogni anno più attuale? No, no, vengo da sempre, cioè da, da quando ero piccolissima mia madre mi portava in manifestazione. Come, la, come te la vivi? Dipende molto. Uh, oggi in particolare non la sto vivendo come una festa, per vari motivi, tra cui l'articolo che è uscito sul Rolling Stone, uh, quindi la sto vivendo più come un atto politico. Spiegami qual è l'articolo che è uscito su Rolling Stone. Un, un uomo che si giustifica con le donne per degli atti predatori che cioè, secondo lui l'intero genere maschile compie sulle donne. Quindi ad esempio si scusa perché vedono le donne come solo un oggetto sessuale e questa cosa mi, fa, mi ha fatto impazzire oggi, io sono arrabbiatissima da quando l'ho letto e quindi sono qui per, per dire ma che cazzo vuol dire, Cioè, nel senso sinceramente. Legenda